Immagina se per un attimo potessi tornare indietro, precisamente agli inizi del 1800, in piena epoca vittoriana. Rimarresti sconvolto dalle loro strane e macabre usanze, a tal punto da pensare che al giorno d'oggi, fare delle foto accanto ad un cadavere, sarebbe una cosa sacrilega e assurda. Seguitemi in questo viaggio d'epoca, per scoprire le inquietanti abitudini di quel tempo, ma che forse qualcuno non ha ancora dimenticato foto e ritratti post-mortem. È così che si chiamavano le fotografie dei propri cari defunti. Potevano farlo quasi tutte le famiglie, perché le fotografie iniziavano ad avere un costo accessibile, ma anche per una diffusa volontà, di conservare il defunto per sempre. Artisti come Picasso, Monet e Gauguin, ritrassero a loro volta persone care a se stessi o ai propri amici dopo la morte, e questa strana pratica andò avanti fino agli anni 40 del novecento. I cadaveri venivano ritratti come se fossero ancora vivi. Gli occhi venivano aperti o dipinti per far sembrare il morto ancora in vita, e le scene comprendevano spesso persone vive accanto ai morti, per rendere più realistica la fotografia. Le fasi della fotografia post-mortem furono diverse. Dapprima i defunti venivano fotografati nella bara, poi si cominciò a immortalarli in scene di vita quotidiana e verso la fine di questa pratica si cominciò a metterli su un divano in posizione dormiente. Sicuramente ai giorni d'oggi, una pratica del genere sarebbe inconcepibile. Però all'epoca, le motivazioni che spingevano questa pratica di carattere sociale, erano diverse e molto complesse. A tal proposito, in Messico, questa usanza è ancora passatemi il termine viva. Prende il nome di Muertos Parados, morto in piedi. Nel 2008, Davis Morales fu vittima di una sparatoria. Dopo la sua morte venne sistemato sulla sua moto, per volontà dei parenti, per dare la parvenza che stesse ancora guidando. Un'altra testimonianza, della pratica morto sparados è quella del defunto Luis Engel Pantoia Medina, che durante la sua veglia è stato sistemato in piedi, con l'aiuto di speciali supporti creati appositamente, per tre giorni. Come avete visto, le stranezze del passato, non vengono mai dimenticate del tutto. Si trasformano, si adattano ai tempi, cambiano aspetto, ma dopo tutto, la stranezza fa parte del nostro essere, e come tale dobbiamo accettarla senza alcun timore, e pensando che alla fine, l'essere normale, è la cosa più strana di questo mondo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per vedere altri video inquietanti. A presto da Smoavier.